Ciao a tutti, oggi userò questo pirografo Brian Peter Junior col quale mi trovo molto bene dotato di quattro punte e io in particolare userò quella che vedete a sinistra, la punta piatta poiché si sta avvicinando la festa del papà ho pensato di pirografare questo cavatappi è un cavatappi in legno che si può trovare facilmente nei negozi di casalinghi tra l'altro non è stato verniciato quindi è molto comodo già pronto per essere eh, pirografato la difficoltà maggiore che ho trovato è stata l'impugnatura cioè riuscire a tenerlo in mano eh, in modo comodo per, eh, per pirografarlo perché eh, intanto è eh, piccolo e ha una curvatura piuttosto accentuata inoltre c'è la parte in metallo che eh, deve essere in qualche modo eh, inclinata per riuscire a pirografare ho scelto di scrivere eh, in vino Veritas che è una frase di Ovidio ma comunque si può scrivere su qualsiasi cosa e magari personalizzarlo con il nome del papà ho mm, scritto direttamente senza fare la scritta a matita come normalmente eh, chi mi segue ha visto che faccio sempre perché essendo eh, molto semplice mh, mi sembrava eh, che non fosse necessario. come dicevo la difficoltà maggiore è proprio quella di eh, pirografare su una curva eh, molto accentuata quindi molto arrotondato e quindi c'è questa difficoltà e anche l'impugnatura insomma come tenere in mano questo questo cilindro è, è la cosa un po' più delicata però facendo una scritta molto semplice vedrete che se provate non avrete particolari difficoltà ecco qui, eh, la scritta è finita, mi sembra un bel presente per una festa, per un anniversario o nel caso di questi giorni proprio la festa del papà. Si personalizza e si rende un po' più prezioso un oggetto molto semplice ed economico che si può trovare dappertutto. Grazie naturalmente al mio pirografo Brian Peter che potrete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Io eh, vi saluto, eh, consiglio anche il mio libro La tecnica della pirografia per chi ancora non lo conosce, eh, soprattutto per chi vuole iniziare ad utilizzare il pirografo. Mettete mi piace se vi è sembrato interessante o simpatico questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, grazie!